Oggi qui noi portiamo questa vista in questa, questa mattinata interessante eh, e quindi vi chiediamo proprio anche di ascoltarci con questo sguardo, cioè uno sguardo che dice ok affrontiamo dei progetti in una logica di cambiamento e non soltanto di so, specificità di quel progetto lì, quindi in una vista un po' più ampia. Per fare questo volevamo da subito coinvolgervi e allora lascio la parola a Daniele, il cantore il nostro di Partiamo in realtà subito dall'assassino, per la verità, quindi partiamo dal fondo e dire di andare avanti, grazie. Perché vi chiediamo come vanno a finire i progetti di Quindi per farlo vi chiediamo di tirare fuori i vostri telefoni cellulari anche a casa. Quindi inquadrare il QR code. Puoi andare sul sito che vedete in basso sulla rappresentazione, quindi session, metodo 2575 vi troverete una schermata dove dovete inserire un nome e una primissima domanda. La domanda è come va a finire il cambiamento. La domanda è come, eh, qual è il tasso di successo dei progetti di cambiamento. Siete riusciti? Ok, quindi la domanda è: Quanti progetti del cambiamento nel corso del 21 hanno avuto pieno successo? Quindi appunto partiamo dal fondo. Come vanno a finire? Allora, i pessimisti da quella parte per favore, <ride> meno del 20% ci sono, quindi se sono a casa non si sono parlati? Gli sappiamo. ottimisti da quella parte? schiali in mezzo va bene vediamo se sta ancora muovendo quindi voi dite la maggior parte di voi dice in questo momento che si sta ancora muovendo okay. va a finire tra il C60 va bene, va bene quanti progetti di cambiamento hanno avuto pieno successo, meno del 20% secondo voi tra 40 e 60 vuol dire tra 4 e 10 4 e 6 progetti di cambiamento hanno avuto pieno successo, ok? Va bene adesso ve la facciamo vedere dal punto di vista di chi ha risposto a una salvia, cioè la SOCEDI lancia ogni anno ormai da, da 9 anni tra l'altro è proprio in uscita adesso la SARBI di quest'anno una SARBI legata all'osservatorio a Sociedad, cioè che cerca di manipolare dei progetti di cambiamento dei programmi di cambiamento nelle organizzazioni nelle aziende rispondono tipicamente tra le 100 le 200 organizzazioni e poi a fine anno facciamo un convegno sarà il primo di dicembre in cui proviamo a restituire i risultati e trarne un po' il, il polere insomma le sue vi facciamo vedere quindi qual è il risultato dell'anno scorso magari tornando sulla chat sì, no? andiamo ancora avanti questa slide si legge in maniera un po' diversa vi aiuto a leggerla perché l'abbiamo fatta complicata eh, la domanda è che, in questo caso è in che, eh, percentuale hanno avuto, eh, che percentuale i progetti hanno raggiunto i propri obiettivi quindi le persone che hanno risposto questa domanda pensando al proprio progetto di cambiamento al proprio programma hanno dovuto indicare la quantità mh, di obiettivi raggiunti fattoci. quindi è leggermente diversa